Questo appartamento l'abbiamo scelto perché ci è subito piaciuto, abbiamo visto molte case e da un certo punto in poi abbiamo deciso di diciamo, farci aiutare da qualcuno che facesse questo lavoro in modo professionale, diciamo che l'esigenza principale era quella di trovare più spazio per, per i nostri bambini, perché con due bambini avevamo bisogno di, di più camere da letto. Di un bagno anche in più e, e quindi abbiamo cambiato casa principalmente per questo motivo per quello abbiamo chiesto al gruppo Castaldi di aiutarci e di seguirci anche nella parte di visita delle, degli appartamenti anche perché ne abbiamo visti tanti e, e volevamo bene capire se quello che poi andavamo a scegliere rispondesse veramente alle nostre esigenze. Ho trovato il Gruppo Castaldi attraverso internet perché ho fatto proprio una ricerca di imprese che potessero offrire un servizio chiave in mano di ristrutturazione di qualità su Roma e la prima impressione è stata molto positiva perché non cercavo la classica ditta con l'impresario e qualche, qualche operaio, cercavo un, un gruppo professionale e ho avuto subito la sensazione di professionalità, di efficienza, di modernità in tutto quello che mi veniva presentato dai primi disegni, i primi contatti, le persone che ho conosciuto. Eh, soprattutto all'inizio abbiamo parlato molto con il project manager che sulla base dei nostri desideri ha identificato l'architetto che poteva meglio rispondere eh, alle nostre esigenze e poi il project manager è stata l'interfaccia con tutto il mondo Castaldi, quindi sia nella fase di definizione del contratto, nella fase di ehm, adempimenti non solo amministrativi ma anche contrattuali, sicurezza del lavoro. Quindi è stato in qualche modo il, il nostro angelo custode in tutta questa complessa, complessa impresa. L'avere a disposizione un project manager che segue tutta questa parte chiaramente ci ha, ci ha aiutato tantissimo e ci ha veramente sollevato da una serie di, di preoccupazioni e di pensieri che altrimenti avremmo dovuto seguire in prima persona. Insomma. Il cliente può trovare in Gruppo Castaldi dei professionisti che sono già stati selezionati e che lavorano ognuno in maniera individuale ma all'interno di un'organizzazione e questo significa rispettare delle, delle procedure, confrontarsi con le altre figure della squadra e per il cliente questo significa potersi concentrare solamente sulle scelte architettoniche e lasciare a noi la parte amministrativa e di gestione del cantiere. L'architetto è stato fondamentale in tutte le fasi di questo lungo progetto, a partire dalla selezione dell'appartamento, ne abbiamo visitati diversi. L'architetto ogni volta ci dava suggerimenti, idee, suggestioni per capire se poteva fare al caso nostro, fino al disegno di dettaglio e poi la direzione dei lavori. Io e mia moglie abbiamo quasi eh, stretto un'amicizia con lui perché è stato vicino a noi in decisioni anche complicate, eh, alle volte sofferte perché dovevamo fare dei. E dei compromessi tra le, varie, tra le varie esigenze quindi devo dire siamo stati veramente molto soddisfatti. Valentino e Monica avevano già un'idea molto chiara di quale poteva essere il progetto e quindi con le loro scelte mi hanno ispirato per le varie decisioni progettuali. Abbiamo quindi condiviso insieme tutto ciò che potevano essere le varie alternative di scelta per i materiali, i pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature per le pareti fino ad arrivare ai dettagli di eh, opere realizzate sul progetto eh, di falegnameria o arredi su misura. Abbiamo avuto, tra l'altro, un, tanti, tanti artigiani che sono venuti qui a lavorare con noi e sono stati veramente, veramente capaci di mantenere eh, quello che era un po' l'essenza dell'appartamento, dell però come lo volevamo noi, quindi questo ci ha veramente reso contenti. Quando siamo entrati in casa e abbiamo preso possesso piano piano in tutte le varie parti, è stata una sensazione molto bella perché ogni cosa era al suo posto, ogni cosa era dove la volevamo e tutto funzionava perfettamente, dall'armadio a muro, alle luci eh, nel corridoio, alle, alle piccole nicchie, i particolari e quindi era quella sensazione di trovare proprio quello che noi avevamo desiderato di, di fronte a noi in, in carne e ossa.